Per il 51esimo appuntamento della rubrica Il se solo corrisponde, oggi provo a dedicare spazio a una richiesta che mi è arrivata dai social relativamente a una donna che si interroga sulle sue ultime relazioni, su come sono finite relativamente al fatto che è arrivata alla conclusione che forse si chiede troppo forse chiede troppo al suo partner all'altra persona e si chiede se forse quindi dovrebbe cambiare le sue aspettative dovrebbe abbassare un po i suoi standard per cercare di far funzionare di meglio no? di più le sue relazioni di coppia ed è una domanda assolutamente lecita e sensata che forse però potrebbe esserci utile aprire come introduzione il fatto che non è una domanda che secondo me è specifica delle donne nei confronti dei propri partner o delle proprie partner ma è una domanda che in realtà tutti si possono fare indipendentemente del genere ed è una domanda assolutamente importante da porsi e che ha tutta una serie di eh, considerazioni al riguardo. Cioè, ecco, questa domanda se la può porre qualcuno alla fine di una relazione con una persona che mi scrive, se forse mi chiedevo troppo, eh, e o se no se la può chiedere una persona all'interno di una relazione: sul sto chiedendo troppo, dovrei accontentarmi, dovrei farmi andare bene, o dovrei lottare per far sì che la relazione migliori o cambio, diventi più vicina ai miei, ai miei bisogni? O potrebbe essere una domanda che una persona si fa. Prima di conoscere una persona, nell'ottica del ma che tipo di persona voglio per me, a cosa punto, è la mia portata, non è la mia portata, su cosa posso ragionare, eh, sono troppo selettivo, selettiva, cioè queste domande assolutamente ce le si può fare in tutti i momenti della relazione di coppia e sono domande che poi hanno senso alla luce del fatto che nel ragionare sulla relazione di coppia, noi effettivamente ragioniamo spesso su una persona, ma quella persona poi partecipa fino a un certo punto a quello che è il nostro ragionamento. Noi gran parte del ragionamento ce lo facciamo da soli, con noi stessi, nel nostro pensare l'altra persona e nell'interpretare quello che l'altra persona crediamo che sia, se è una persona reale, o che crediamo possa essere se è una persona immaginata che noi ancora non abbiamo incontrato. E nel fare tutto questo passaggio, quindi, stiamo iniziando a costruire la nostra idea della relazione di coppia e della relazione sentimentale nell'ottica del come potrebbe essere una relazione di coppia senza che quella relazione sia ancora in essere cioè quando quindi ci si fa questa domanda del chiedo troppo o non chiedo troppo eh, le risposte in realtà potrebbero essere sì forse sto chiedendo troppo o forse no non sto chiedendo troppo sto facendo le richieste soltanto legittime ma questa cosa quindi è difficile farla nei confronti di una persona che non esiste di una persona fantasiosa che stiamo immaginando e con, con, e allo stesso tempo, in realtà, questa domanda ce la si può porre in entrambi i casi, sia che la persona ci sia, sia che non ci sia, e in entrambi i casi la risposta ha lo stesso identico senso. Perché per quanto sia un argomento relazionale, un argomento personale, un argomento che riguarda il rapporto specifico con l'altra persona, in realtà poi a un certo punto nel dirci sì, chiedo troppo, no, non chiedo abbastanza, in realtà l'altra persona poi non c'entra assolutamente niente. Cioè l'altra persona, chiaro, è... Quella persona a cui stiamo chiedendo qualcosa, ma che l'altra persona ci riesca, non ci riesca, lo faccia, o non lo faccia, è chiaramente quello che contribuisce al risultato della nostra soddisfazione, ma non è sulla base di quello che si stabilisce il troppo o il troppo poco. Lì si stabilisce se la cosa è fattibile o non è fattibile, ma il troppo o troppo poco in realtà si basa su un ragionamento molto più individuale, personale, basato su se stessi. Cioè, quello che quindi... È importante fare è provare a ragionare non tanto sulla quantità del quanto sto chiedendo, ma sulla coerenza di quello che sto chiedendo e sulla coerenza su, de, sulla base del chi sono io, sulla base del che tipo di persona sono e del quanto quindi questo implica che le mie richieste siano ragionevoli. E che sia chiaro, ragionare in questi termini a volte le persone fanno. Fanno un tentativo di ragionare sul che tipo di partner mi posso permettere, ragionando su se stessi, quasi come se fosse la compilazione di un curriculum in cui ragiono su questa caratteristica, quindi posso chiedere questa caratteristica, quasi come se fosse la, eh, eh, presentare la domanda per un posto di lavoro in cui vedo se ho tutte le caselle per essere assunto o se il candidato o la candidata ha tutti i requisiti necessari per poter essere assunta nella relazione di coppia con me questo comportamento questo modo di ragionare è una semplificazione che a volte dà adito proprio a dei personaggi simile mostro di frankenstein in cui ci sono delle caratteristiche eh, che proprio non c'entrano quasi niente le uni con le altre ma si prova a farle stare insieme cioè c'è quel tentativo di mettere insieme una persona che deve essere forte ma deve essere fragile deve essere responsabile deve essere intraprendente e fare un ragionamento simile poi è Poco coerente perché la persona può avere tante sfumature, tante caratteristiche, ma non saranno mai presenti contemporaneamente nella stessa, nella stessa situazione. Perché poi, nelle situazioni, le persone tendono un pochino a dare soltanto una sfumatura di se stessi non danno tutto il 360 gradi di quello che l'animo umano può essere. E. È naturale che sia così, come noi siamo così, cioè il ragionamento sull'altro è importante che sia un ragionamento che in qualche modo parta da quello che noi sappiamo essere, un modo coerente e sensato di comportarsi, non del modo che riteniamo sia corretto, ma che poi nessuno ragionamento può avere nell'essere preciso e puntuale in ogni singola situazione. Cioè, quindi, chiaro. Il fatto che io voglia una persona eh, bella, intelligente, simpatica, benestante, con tutte le qualità del mondo, è tutto molto positivo, però poi, chiaro, desidero più le qualità che i difetti, questo tendenzialmente è puro buonsenso, però poi la questione quindi è cercare di fare un ragionamento coerente sul tipo di persona che desidero fare entrare nella mia vita sulla base di una serie di caratteristiche che non siano solo delle mere qualità e che siano anzi un qualcosa, un ragionamento che si basi su un confronto anche con me, con la mia persona ma non un confronto uno-uno, a -uno, cioè io, io ho la bellezza e allora posso chiedere una persona bella o io ho eh, questa caratteristica e allora posso chiedere quest'altra caratteristica all'altra persona cioè questo modo di mercanteggiare le qualità Tendenzialmente non funziona molto perché eh, se io pretendo che le altre persone vogliano qualcosa o qualcuno di uguale a loro, allora posso cercare qualcuno che abbia le mie stesse qualità e caratteristiche. però quindi io devo cercare persona con le car caratteristiche uguali. A volte invece le persone cercano l'esatto opposto, cercano delle combinazioni totalmente disomogenee rispetto a quello che sono. E quindi in realtà, fare un ragionamento in cui io do questo, tu dai questo, è un ragionamento che tende ad avere vita relativamente breve, per il fatto che di solito non Funziona, magari funziona in una prima parte iniziale di corteggiamento in cui si prova a proporre una, una caratteristica e esaltare quella in particolare, però in realtà noi non sappiamo che cosa cercano gli altri o che cosa cercano eh, il tipo cerca il tipo di persona che piace a noi e quindi tentare di prevedere questo annellamento e eh, congiunzione di qualità. Non funziona quindi non funziona fare l'elenco in generale non funziona cercare di prevedere quale qualità l'altra persona cercherà eh, quello che eh, può funzionare quindi che cos'è eh, forse neanche il fare un ragionamento su per tentare di prevedere il fatto che le persone come a volte capita che alcune persone che soffrono un po nella relazione di coppia finiscano per dire che le persone sono tutte uguali tanto sono tutte così tanto cercano tutte quella cosa cercano tutte eh, il sesso cercano tutte il denaro o cercano tutte chissà che eh, quando ci sono questi ragionamenti qualunquisti eh, lì effettivamente ancora stiamo facendo un po' un ragionamento un po' eh, forzato e meccanico nel tentativo di prevedere quali siano le altre persone o chi siano le altre persone questa cosa tendenzialmente anche qui non funziona perché le persone sono eh, tutte diverse fondamentalmente magari si assomigliano un pochino a tutti però tutti noi ci assomigliamo un pochino per alcune caratteristiche o per alcuni aspetti del nostro modo di funzionare ma siamo tutti unici e diversi e contemporaneamente anche l'idea del io sono speciale o quella persona nello specifico è speciale e unica, ha solo lei quelle qualità che non ha nessun altro, anche quel ragionamento forse lascia un po' il tempo che trova nel momento in cui le qualità come i difetti sono più comuni di quello che si vorrebbe pensare e quindi magari ognuno è fatto in un modo un po' particolare ma poi di unico e irripetibile tendenzialmente non c'è nulla. E nel fare quindi però questo meccanismo, nel tentare di quindi stabilire quali sono le caratteristiche che vogliamo dall'altra persona, anche pensare che la persona che abbiamo trovato sia speciale e unica è un ragionamento che forse non funziona del tutto, come pensare che sia una persona come tutte le altre, anche quello non funziona poi tanto e quindi anche lì fare un ragionamento che se troppo impersonale su il mondo funziona in un certo modo poi tende di solito a farci trovare sorpresi nel momento in cui le cose non vanno come ci aspettavamo e quindi ci siamo detti: il curriculum non funziona, l'uguale contrario non funziona, il ragionare per luoghi comuni su tutti uguali o tutti diversi tendenzialmente non funziona. E quindi, che cosa si può provare a fare? Una cosa che si può provare a fare forse è cercare di partire come suggerivo all'inizio da un'idea di se stessi e un'idea per quanto possibile tridimensionale di se stessi. Cioè un'idea di sé, di come persona con i suoi pregi e difetti, luci e ombre, qualità e difetti, ma anche qui appunto che non sia un'idea di sé a modi curriculum in cui ragiono su che cosa ho e cosa non ho. Perché quello appunto continua a tornare a essere un'immagine bidimensionale, un po' arricchita da alcuni colori, però alla fine è sempre un po' quello che è. Quando dico di ragionare in modo personale e coerente su se stessi, quello che serve fare è ragionare su se stessi, sia in termini personali di quello che noi sappiamo della nostra persona, ma anche in termini impersonali di quelle che sono quelle caratteristiche che non abbiamo soltanto noi, ma che hanno tante persone e che comunque abbiamo anche noi, che possono essere anche delle caratteristiche, ma delle cose che a volte noi sottovalutiamo banalissimamente, che possa essere il eh, avere una storia, eh, cioè avere un percorso di vita personale, avere un futuro davanti disegnato in un certo modo o nell'altro, il fatto di avere alcune aspettative, di avere alcuni obiettivi, di avere delle ambizioni o di non averne, di avere un certo stile, di che ne so, magari di avere un certo tipo di emotività, un set valoriale di un certo tipo, del far parte di un certo gruppo, cioè le cose che ci caratterizzano non sono soltanto il, eh, quelle, quelle che a volte ci sembrano le più evidenti, in realtà gli altri vedono in noi delle caratteristiche che noi non sappiamo di avere come noi vediamo negli altri tutta una serie di caratteristiche di cui spesso non ci rendiamo conto e quindi quando ragioniamo quindi su questo passaggio di incontro e di conoscenza e di richiesta all'altra persona e dell'altra persona a noi è importante ragionare sia in termini personali che in termini personali su se stessi in modo profondo cercando di guardare la propria persona nel modo più tridimensionale possibile, più realistica possibile, e da lì partire in un ragionamento coerente sul tipo di persona perché no che vorremmo nella nostra vita e poi ragionare quindi se la persona che stiamo andando a conoscere, che, che conosciamo già, che abbiamo conosciuto, può effettivamente far parte di quel elemento che in qualche modo va a completare quelle che sono le nostre richieste, i nostri bisogni, di quello che noi vorremmo dalla relazione di coppia che è importante che siano richieste realistiche, ragionevoli, è importante che la relazione di coppia abbia una sua rilevanza se noi vogliamo investire nella relazione di coppia, ma altrettanto che non sia l'unica e fondamentale elemento della nostra vita perché altrimenti qualunque relazione di coppia si è eh, appesantita dal bisogno di dover sostenere tutta la nostra esistenza c'è il rischio che diventi così pesante da essere insostenibile come all'esatto opposto, una qualunque relazione invece lasciata troppo leggera e senza nessun investimento, senza nessun peso, a volte finisce per essere così leggera che non averla la stessa cosa. Quindi c'è un equilibrio molto, molto delicato tra il quanto investire e quanto no, quanto richiedere e quanto no, e per fare questo serve ragionare partendo da se stessi. Cioè è curioso, ma quello quanto noi richiediamo all'altro, se quello è troppo... In realtà non coinvolge l'altro, l'altro coinvolge l'altro soltanto nel momento in cui l'altro capirà oppure no quello che noi gli stiamo chiedendo e sarà d'accordo o no rispetto alle nostre richieste. E questo è un aspetto che poi riguarda l'incontro con l'altra persona, ma il troppo non dipende dal mi ha detto di sì o mi ha detto di no. Cioè se mi dice di sì allora ho chiesto abbastanza potevo chiedere di più, se mi dice di no allora ho chiesto troppo dovevo chiedere di meno. Non funziona così. Se non c'è questa regolazione, tale per cui dipende da quanto offre l'altro, in realtà dipende da quanto noi chiediamo al nostro modo di vivere la relazione di coppia e poi l'altra persona decide se starci o non starci. E se l'altra persona non decide di non starci, quello non è necessariamente il motivo per rimettere in discussione tutto. Mare qualche domanda è sempre utile farsela, però poi è possibile anche che sia la persona sbagliata. E a quel punto forse vale la pena effettivamente ragionare sulla possibilità di voltare pagina in questo senso appunto però si parla di cercare di ragionare sull'altro poi su, con tutta una serie di informazioni di, di ragionamenti di caratteristiche che sono le caratteristiche che noi immaginiamo dell'altra persona e che l'altra persona immagina di noi questi aspetti possiamo comunicarci in qualche modo all'interno della relazione di coppia ma in realtà non sono quantificabili, sono soltanto, è soltanto possibile dedurli in qualche modo ed è un qualcosa su cui eh, ognuno fa il suo tentativo e il suo ragionamento. Non c'è un modo giusto di farlo e non so quindi se la mia risposta su questo argomento sia sufficientemente chiara e esaustiva, ma la questione è fatto che se chiede troppo o troppo poco è estremamente difficile dirlo. Io eh, l'unica cosa che posso suggerire è che cercare di conoscere se stessi e cercare di capire davvero noi che cosa vogliamo dare e che cosa vogliamo ricevere dalle relazioni di coppia è un passaggio fondamentale in cui eh, cercare di stare prima di tutto bene con se stessi e quindi poi cercare di far entrare qualcuno all'interno della nostra vita e del nostro... Del nostro stile di vita e di quello che noi desideriamo condividere, che poi sia una persona che quindi porta un valore aggiunto, è assolutamente la cosa desiderata. Saper stare anche abbastanza bene da soli con se stessi è un pezzo fondamentale per riuscire a coltivare tutte le relazioni e poi sentire di poter chiedere quanto si ritiene importante senza chiedere troppo, ma trovando quindi un giusto equilibrio. Quindi, quando si ha il dubbio su non sto chiedendo troppo, forse lavorare su se stessi e sulla conoscenza che si ha di sé. Può essere un buon modo per cercare di sfumare alcuni passaggi, alcuni processi che ci portano quindi a una richiesta il più coerente, ragionevole e ragionata possibile. E, ed è il massimo che possiamo fare, poi alla fine le relazioni vanno un po' come vanno, a volte funzionano, a volte no, non c'è una regola matematica per farle funzionare, c'è soltanto un nostro tentativo di stare al mondo e di condividere per quanto possibile qualcosa di piacevole con un'altra persona che sceglie quindi di far parte della nostra vita io spero che nella mia risposta eh, che dove ho toccato diversi punti mi rendo conto che forse ne ho toccati troppi però ho tentato di riassumere tutta una serie di passaggi che, su cui sarebbe utile ragionare per ragionare su questo tema eh, se eh, alcuni passaggi del video non fossero abbastanza chiari c'è un articolo a corredo di, di, questo, di, questo, vi, di questo video su dottorvalerio.com. Eh, io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video